E non ho parole, non ho di che però Voglio dirtelo col cuore tutta l'anima che ho Ogni volta che tu mi mancherai, ogni volta che non mi mancherai Ogni volta saprò che questa vita Per se vuoi adesso c'è se non c'è male se a te se il mondo non è così grande per girarlo insieme a te o se ci sarà un perché sarà l'amore mio per te e non ho più parole non non devi che però voglio dirtelo col cuore tutta l'anima che ho ogni volta che tu mi mancherai ogni volta che Ogni volta sapevo che questa vita adesso alza sapore tu Ogni volta che ti deluderai, ogni volta che mi trascurerai Ogni volta sapevo guardare indietro e ricordarmi di adesso no, non ho voglia più di farti andare ancora via E non ho voglia di pensarti di cercare ragazzi, benvenuti veramente Bene. in vista Fatevi un applauso così vi scaldate anche le fate mani Forza sì, sì, l'applauso, forza Fate tutto dai, siamo oh, a vostra siamo, disposizione Siamo in diretta dal nostro Fotomauri che è qui con noi alla baracca Quindi continuiamo, eh? non si ferma ovviamente la diretta Si continua con la polka del maestro Cristian Andiamo veloci Se Ultimissimo, ultimissimo giro e la gioca si ferma eccoci oh. bene. complimenti a tutti bravi bene